E adesso chiamo sul palco Silvia Barra. Ciao Silvia, benvenuta al Freelance Camp. Eh, ci piace Grazie. molto questo tuo talk perché tu parli di condivisione, quindi ti lascio sì, la parola, esatto. non volentieri, buon talk. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Dunque, eh, io vi racconto brevemente la, la mia attività perché da questo partiamo per il talk. Io sono, ho una formazione da chimica, eh, poi in realtà da 15 anni sono felicemente freelance, eh, come dico, come amo dire. Eh, quando ho iniziato la mia attività, la mia tesi all'università mi sono resa conto che eh, c'era un, un regime di chiusura e di segretezza dappertutto perché va bene le scoperte scientifiche i finanziamenti eh, eccetera eccetera le idee che poi i colleghi ci rubano bla bla bla bla bla però eh, il ris risultato era che eh, quello che facevamo noi non dovevano saperlo neanche quelli della porta accanto, anche se facevano parte dello stesso dipartimento. E questo atteggiamento mi ha scoraggiato molto dal proseguire una eventuale carriera accademica. Sono andata a lavorare. Uno dei primi lavori, visto che sono laureata in chimica ambientale, è stata un'azienda di consulenza ambientale, una piccola azienda. Eh, anche lì l'attività principale, al di là del portare avanti i lavori per i clienti, era eh, spiare cosa facevano i concorrenti, cioè andare dai nuovi potenziali clienti e cercare di accaparrarsi tutte le relazioni, i documenti vecchi dei, dei, dei consulenti che erano arrivati prima per capire cosa facevano. Quindi sempre chiusura, egoismo, segretezza, eh, che poi voglio dire... Se facciamo tutti lo stesso lavoro non ci saranno tutti questi segreti, ecco. Eh, anche grazie a questi atteggiamenti, eh, diciamo che mi sono indirizzata eh, verso una carriera freelance che in effetti mi dà molta più soddisfazione. Mi sono buttata effettivamente eh, nel mondo dei freelance, ma lo sono anche diventata e sono anche cresciuta nella mia professione. Eh, grazie a chi in tutti questi anni ha condiviso quello che sapeva, quindi online, i blog, i social, eh, i corsi, corsi gratuiti, risorse gratuite, anche lo stesso Freelance Camp ha questa filosofia. Io non avevo mai partecipato come speaker, ma ho sempre guardato successivamente tutti i vari talk, delle varie... Eh, edizioni e ho scoperto molte cose che mi hanno aiutato a migliorare nella mia attività. Per questo, eh, invece di parlarvi della sostenibilità ambientale, come sarebbe, diciamo, eh, ovvio, vista la mia formazione, eh, vi parlo in realtà di sostenibilità eh, un po' più a tutto tondo. Come abbiamo sentito da Alessandra nel primo talk di stamattina, ci sono Tre, tre gambe che tengono lo sgabello della sostenibilità, quello ambientale sì, ma anche la sostenibilità economica e sociale. Per me eh, un lavoro che sia sostenibile dal punto di vista sociale, che è quello che stamattina mi interessa eh, di più rispetto alle altre due gambe del, dello sgabello, diciamo, eh, per me appunto eh, vuol dire condividere quindi la condivisione di quello che, che so. Cosa vuol dire? Eh, poi lo vediamo in, nel dettaglio, ma vuol dire che se trovo una fonte utile, che può essere utile, oltre che per me, e i miei colleghi, la condivido. Se tengo un corso sulla traduzione, come effettivamente faccio, eh, o sono anche tutor eh, in un master di traduzione, quindi ai futuri eh, traduttori, se so di qualche cosa... Eh, che ci può semplificare il lavoro, eh, può migliorare la nostra formazione, eccetera, io segnalo e condivido quello che so, non mi tengo dentro per qualche paura. Un altro eh, modo per sostenere la sostenibilità è il rispetto, che è il rispetto sia dei clienti, anche quando vorremmo mandare a quel paese, e sia dei colleghi. Con entrambi cerco di eh, comunicare con educazione e con gentilezza, anche quando appunto ci fanno magari eh, andare, andare di matto. Rispetto vuole anche dire, soprattutto sia per i clienti sia per i colleghi con cui magari collaboro, vuol dire rispetto delle consegne e delle scadenze. Quindi consegnare in tempo, avvisare se per qualche motivo invece non posso consegnare in tempo. Eh, rispetto vuol dire anche rispetto sui social. Io non, sono, non uso molti social, li uso per lo più per lavoro e quando devo eh, scrivere, devo eh, esporre il mio punto di vista, cerco di farlo senza offendere nessuno. Almeno non nell'intenzione, quindi non nei toni eh, non nell'uso delle parole io sono una persona che si arrabbia molto facilmente però eh, diciamo che quando su, nel, nel campo lavorativo con le persone, eh, comunque sui social o con le persone con cui lavoro conto fino a 10.000 e poi eh, eventualmente commento se non c'è nulla di effettivamente eh, cioè se la mia opinione non aggiunge o non toglie niente a quello che è stato già detto, piuttosto zitta. E poi eh, l'inclusione che si manifesta in molti modi, eh, che però stamattina vorrei tralasciare un attimo, perché per me la sostenibilità sociale del, nostro, del mio lavoro, del nostro lavoro da freelance, passa soprattutto dalla condivisione. Adesso sento già, mi sembra già di sentire voi, sì però guarda qua, così mi, mi fate lavorare gratis, così si approfittano di me, così quello copia il mio lavoro, copia quello che ho fatto e mi frega il lavoro, oppure mi frega e basta, eh, là fuori è pieno di coccodrilli, gente senza scrupoli, che, che non vede l'ora che qualcuno faccia un passo falso, va bene la visibilità, va bene essere pagati in visibilità, però chi mi paga il mutuo, l'affitto, le bollette, eccetera, eccetera. E invece no. Invece no, io sono fortemente convinta di questo. Eh, tra l'altro, eh, il mondo dei traduttori, io pensavo che fosse un mondo molto... visto che facciamo un, un lavoro mm, solitario e quindi siamo spesso davanti ognuno al proprio computer, a casa propria, neanche nei coworking o in un ufficio, eccetera, pensavo che fosse un mondo molto chiuso come quelli che avevo trovato all'inizio della mia carriera quando lavoravo da chimica e invece ho visto di no, ho scoperto che eh, è un settore, forse proprio per combattere l'isolamento, un settore che è in cui c'è molta condivisione. Dicevo invece no alle vostre obiezioni. Perché intanto non è che dobbiamo che, che condividere non vuol dire lavoro gratis per qualcun altro, ma vuol dire condividere ciò, ciò che già so, ciò che ho visto che su di me serve, come un po' come ci ha raccontato prima Alessia Pandolfi. Eh, oltre al fatto che condividere le nostre conoscenze ci può portare dei nuovi clienti. In che modo? Ad esempio, con la visibilità. Se io scrivo eh, dei post, se, se io interagisco molto sui social, ad esempio su LinkedIn, eh, che è uno dei social che uso di più, eh, se partecipo a presentazioni, se parteci partecipo a eventi come il Freelance Camp, eh, io divento visibile ad altri. Magari nessuno conosceva la mia professione, diceva: oh, Guarda, quella persona mi sembra disponibile. Eh, quasi quasi la contatto non sapevo, ave, ho bisogno delle, di, di, un, di un lavoro di una traduzione, guarda c'è Silvia che è disponibile e poi eh, mi può portare nuovi clienti attraverso la, la, il passaparola di colleghi, di conoscenti eh, un collega, mi è successo più volte Visto che eh, il mio è un settore eh, poco amato dalla gente, quello della chimica, succede che magari un collega mi chiede una consulenza, dice guarda ho questa traduzione, c'è questa parola, non riesco proprio a tradurla, tu sai cosa vuol dire, mi spieghi questa cosa. E io non ho mai avuto problemi a farlo, così come quando tocca a me chiedere ad altri eh, un aiuto in un settore che per me è sconosciuto, è la stessa cosa. Eh, quando succede questo poi magari il, eh, passa il tempo magari al collega viene un cliente chiede una traduzione nel campo chimico, lui non è capace e la fida a me, mi è già successo più di una volta ve lo posso assicurare perché dice guarda mi ricordo del, del mio collega che mi ha aiutato quella volta di sicuro lui è esperto in quell'argomento e quindi chiedo a lui eh, tra l'altro appunto uno oltre alla visibilità si costruisce anche una certa autorevolezza nel campo. E poi un lavoro tira l'altro. Magari a me è successo molte volte che eh, nei corsi di formazione che tengo condivido le, le fonti che, che, che mi piacciono, che, che conosco, eccetera. Qualcuno ha seguito il corso, ne parla con altri, quindi di nuovo il passaparola, oppure magari legge il post che ho fatto relativo a quel corso, e quando deve fare un corso a sua volta, di nuovo contatta me. Oppure è già successo che ho aiutato dei colleghi, eh, poi quando c'è stato magari rispondi a una mail, condividi quell'ultimo eh, articolo che hai, che hai letto, quando è stata ora di, fare, di partecipare a un evento, magari anche importante, e pagato, eh, perché appunto nessuno lavora gratis, eh, mi ha chiamato perché si è ricordato di me e quindi vedete che alla fine l'atteggiamento di segretezza non porta eh, a più clienti, anzi, e la condivisione che porta a accaparrarsi più clienti. Eh, infine, puoi conoscere, se condividi, se ti esponi in un, cioè in un modo rispettoso, puoi conoscere eh, nuove persone che ti possono portare lavoro, o direttamente o indirettamente. Tutto bellissimo, vero? Ovviamente facciamo attenzione, però, perché, come appena detto, eh, Massimiliano nel, nell'intervento prima del mio facciamo attenzione a tante cose perché comunque è vero che lì fuori c'è sempre gente pronta e eh, malintenzionata e pronta a fregarci in qualche modo. Quindi va bene essere disponibili, va bene condividere, ma te, facciamo attenzione: siamo generosi senza farci fregare. Un conto, nel mio caso, il collega che ti chiede aiuto su una parola, su una frase, un conto e ti dice, senti, eh, per piacere mi aiuti, ho mezza paginetta da tradurre, tanto tu fai in fretta un argomento che conosci. Sì, va bene, però se poi pagano te, non siamo più tanto d'accordo. Se facciamo delle collaborazioni eh, pagate tra colleghi, tra collaboratori, tra altri freelance, eh, regoliamole in modo professionale non la stretta di mano cioè va bene condividere bla bla bla bla però non facciamoci fregare condividere non è che apriamo la nostra casa il nostro pc tutto quanto eh, abbiamo che supporta il nostro lavoro per aiutare gli altri e soprattutto facciamo attenzione alle persone con cui condividiamo se è un rapporto tra pochi se l'altra persona che ci chiede i favori poi non, da parte sua non condivide, non aiuta mai nessuno, allora magari aspettiamo un attimo prima di dare eh, la, tutta la nostra disponibilità. In ogni caso io sono convinta che bisogna condividere, condividere e condividere e non lo dico solo io. Grazie. Grazie Silvia, devo dire che insomma, chi sta partecipando lo sa bene, la condivisione è uno degli elementi fondanti del freelance camp ed è qualcosa in cui ciascuno e ciascuna di noi possa dire che sono più le cose che ha ricevuto di quelle che ha dato, ehm, ma sì. ciascuno di noi in realtà ha dato davvero tanto. Ti ringrazio, spero di vedere di nuovo su questi palchi, anche in presenza se possibile. Spero, grazie.